Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Mimosa, che ha partecipato al percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con questo campo di luce di guarigione. Eh, volevo salutare Mimosa. Ciao Mimosa. Ciao, ciao una Rossella. un buonasera. piacere. Allora, Bimosa, raccontaci un po' come è andato questo percorso, ti è piaciuto, com'è stata l'esperienza? Raccontaci un po'. Allora, come esperienza è stata bellissima. Eh, Anzi, ah, ti, vole ti volevo dire che mi manca un po', sinceramente. Eh, siamo stati un bel gruppo, abbiamo lavorato insieme e mi sono trovata proprio bene. bene. E ho lavorato, sto lavorando anche sulle persone miei amici vicini con le energie di arcangelo michele e sinceramente mi trovo mi trovo bene e vedo che c'è miglioramento dall'altra parte c'è miglioramento È bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello. bello ascolta tu ti, aspettavi, ti aspettavi in queste nove settimane di raggiungere questo livello eh, di guarigione perché comunque abbiamo no fatto, abbiamo no, sinceramente fatto... no io come ti dicevo quando ti ho visto nelle video così che mi è venuto di, di iscrivermi su questo, su questo corso e eh, sono entrato però non, non aspettavo così. Non aspettavi Bene, no. bene. Ascolta, a che consiglieresti di fare questo percorso? Dimmi un po'. Eh, che consiglieresti? Tutte quelle che sono pronte di entrare nel, nel loro cuore, di sentire la chiamata di, di queste energie, di, di sentire dentro di loro la, la, la spiritualità. Tutte certo. quelle persone che certo. proprio lo sentono, questo piano importante. Cioè siamo tutti, però c'è l'ego che non, non permette a tutti noi che, di, di, di, di fare questo Beh, percorso, sì. certo. Ascolta, tu certo. hai avuto un miglioramento personale? Durante sì. Tipo, raccontaci, cosa, cosa è successo? Ma io ti, ti racconto la prima volta che ho visto la tua intervista che facevi con la mano, e da lì mi sono sbloccate tante cose dentro di me, proprio un blocco interiore, qua vicino al cuore, vicino alla gola. Poi dopo, poi lavorando insieme e eh, tutte le volte che si lavorava tra di noi. Sempre ci, ci slocava qualcosa di slocava qualcosa. tantissimo. Bele. No, no, è stato bellissimo proprio. Bele. Bello bello. Grazie, io sono contenta sono contenta che, che hai lasciato la tua uh, testimonianza, io ti ringrazio, saluto tutti gli amici di Connessioni grazie. Angeliche, eh, spero che anche voi possiate intraprendere questo percorso, se come, di, se, se come dice Mimosa sentirete la chiamata nel vostro cuore. È quello. <ride> Giusto? Grazie, sì. ciao Mimosa, ciao a tutti. Grazie, serata, grazie, a la... ciao, grazie. ciao, ciao.